Lo streaming sta per iniziare, lo streaming sta per iniziare e è oggi. Oggi mi filma basso. Salve a Ortus biologicus. Come va. Ecco ho dovuto mettere una taca. Io sono un po' preoccupato. Va bene, si veda bene il video. Come va Ortus biologicus, ciao, allora, ieri ho caricato un video. Splendida sorpresa, una splendida sorpresa anche per me vederti. Io ho caricato un video parlando della Huawei perché un sacco di amici e di amiche eh, mi hanno chiesto di parlare del caso Huawei. Io ho cercato di evaderlo, come sempre, mannaccia, la miseria sarà che ci stanno intossicando così tanto con queste scie chimiche che ci fanno piovere tutto l'anno d'altra parte io avevo ascoltato di esperimenti per far piovere di esperimenti per fare la pioggia chimica erano scappati di controllo comunque vorrei sapere perché se non gli metto una zeppa sotto è successo non mi filma. Bene. Ah, va bene così va bene vedo questa mattina visto questa mattina sto durando un esterno non riesco a lavorare a ah, manaccia e almeno ti sei visto il mio video eh, io non so perché oggi questo cellulare non mi firma mi filmava bene adesso Vabbè mi lascia un po tagliato fuori non voglio forzare il cellulare allora dicevo io in questi giorni sono eh, stato da una persona contestato perché ho, ho fatto gli auguri a matteo salvini che ha vinto, eh, le, elezioni, la, ha vinto le elezioni cioè la, la lega salvini è passato eh, primo partito alle elezioni del Parlamento europeo dell'Unione economica europea a Bruxelles e gli ho fatto i complimenti ma soprattutto gli ho eh, fatto delle domande un momento Mi hanno rivolto a molti cittadini italiani molti amici e amiche mie, mie che vivono all'estero, che purtroppo in Italia si ha la tendenza quando si va a vivere all'estero me l'hanno detto loro si ritorna non si è considerati italiani di serie A e loro si domandavano ma va bene, è giusto l'accoglienza è giusto l'accoglienza nei confronti dei bisognosi ma come mai non si dà accoglienza agli italiani che tornano in Italia? Come mai non si danno delle agevolazioni a tutti gli italiani, che per eh, bisogno di lavoro sono andati fuori o di studio, poi. Vogliono ritornare nel bel paese? Non gli danno delle agevolazioni, le stesse agevolazioni che danno agli extracomunitari, ai profughi. Per carità, molti di loro mi dicono perché non sono intolleranti verso lo straniero, anzi sono stati accolti come stranieri, ma eh, si domandano come mai quando un italiano ritorna in Italia. Ha dei problemi in Italia, non lo attendono così bene, soprattutto quelli della Chiesa, come attendono gli stranieri, arrivano per la prima volta. Allora, un po' come una tendenza non soltanto da parte delle amministrazioni pubbliche e dei politici, ma anche da parte di molti italiani: di molti connazionali, di quelli che sono andati all'estero per svariati motivi, oppure che sono discendenti di italiani non considerarli italiani quando hanno il diritto quando hanno il diritto di essere considerati dei cittadini italiani o perché hanno la nazionalità acquisita come discendenti diretti o indiretti Basta avere anche un bisnonno italiano o un bisnonno, oppure perché sono andati a vivere all'estero, magari a tempo determinato o indeterminato, permanente. Quindi si ha la tendenza, ho alla luce perché mi dava la controluce, la, la finestra. Flesso del legno dietro che altro dire sono contento di poter fare questa diretta adesso perché non sempre mi va di accendere il computer di editare un video di fare tutte queste robe qua e quindi non so adesso il nostro amico hortus biologicus probabilmente non mi scrive più perché è andato a lavorare lui dice lui ha, ha scritto questa mattina l'ultimo mio video sto pitturando un esterno non riesco a lavorare quindi mi dispiace per il nostro amico ortus biologico probabilmente è stato tutta la mattina aspettando che finisse di piovere perché il mio video durava abbastanza autopista boris dj ciao ciao autopista boris dj allora fra poco tenetevi pronti non so come non so quando non so perché anzi no perché lo so ma voglio celebrare in un video mille video del canale e sono arrivato a quota 900 eh, vediamo un po quanti video perché l'editore di video mi dice editore a parte le dirette naturalmente non le conta le mette in una lista a parte. ma che i caricamenti ecco qua no, non c'è volevo volevo dirvi quanti video ho fatto vediamo un po Devo cercare in YouTube San e Pan e mi appare il canale 994 video 994 anche se in una sezione di video mi appare di più comunque 994 quindi mancano sei video 6 mancano sei video Sto seguendo, dice Hortus ort, biologicus, si pronuncia con l'acca aspirata, Hortus o con l'acca muta. Eh, 994 video ho fatto, quindi mancano sei video a che eh, fa, arrivi a fare mille video. Il millesimo video vor, voglio, voglio fare una celebrazione. pista boris dj va benissimo caro autopista boris dj e come va te? spero che vada di bene va benissimo va. va benissimo allora il millesimo video voglio celebrarlo perché si usa a fare così o si usava anni fa uno arrivava a a fare 300.000 views del canale faceva un video, uno arrivava a fare le prime mille views, faceva un video, uno arrivava a avere i primi 10 iscritti, faceva un video, uno arrivava a avere mille iscritti, faceva un video. Tutto bene, dai, sto caricando un video. Ah, benissimo, benissimo, quando potrò, passerò dal tuo canale, autopista Boris DJ, immagino che sia di musica. purtroppo io vengo mezzo tagliato perché non riesco a vediamo un po mettendoci questo paletto ah, che furbo se anche non devo stare troppo... niente faccio questa live per parlare con tutte e tutti voi perché qualche mio ultimo video l'hanno visto molte volte. Qualche mio ultimo video l'hanno visto poche volte. Non mi va di accendere il computer e di editare. Quindi faccio questa live un po' così, un po' per noia e un po' per celia, come diceva Petrolini. E poi io voglio finalmente scrivere perché leggo tutti i giorni, ma la mia aspirazione è scrivere. E ciò un, un account in WhatsApp che è tanto un sito internet web, come un'applicazione. Poi puoi pubblicare gratis i tuoi racconti nella speranza che un editore li trovi e pubblichi naturalmente quello che ti arriveranno a pagare non sarà molto tanto se è in cartaceo come digitale ma la speranza è l'unica cosa che non muore mai magari può morire prima di fame lo scrittore ma la speranza di avere successo come scrittore non muore mai Minuti. Il fatto è che io in un primo momento ho fatto tantissimi, tantissimi video. Non dico nel 2013, ma già nel 2014 facevo l'Africa. Avevo molta ispirazione. Ultimamente mi sto moderando dal 2017 più che altro 18 ad oggi. e faccio appena la settimana una cosa del prima ne facevo di più e che poi via a via trovare dei temi poi voglio dire vabbè i miei video saranno visti mille volte però la mia aspirazione è che siano visti più di mille volte 100000 400.000 volte quindi non vorrei sembrare pesante. Però eh, no. se tutte e tutti voi potreste darmi una mano, mi potete anche trovare in patreon o parte, no, no, non so come. Come si dica, ma qua ecco. Per fortuna che non me so, fra gli accessi rapidi del canale. Ho una account che ho a 15 giorni, io non so come funziona, come si pubblichi su Patreon, non so come si chiedano i fondi, la raccolta fondi per continuare con i propri progetti. Non, non so nulla, non so non, come si pubblichi, come, come ci si faccia conoscere. Io ho condiviso eh, sulle reti sociali, ho condiviso dappertutto, eh, ho ricevuto dei like in Patreon, ma non, non so. Ecco qua vi lascio il link di Patreon. Non vorrei che voi donaste e poi io non possa ritirare. Però qua c'è il mio profilo di Patreon vediamo se i post hanno un link distinto ecco questi sono i miei post e non dice quante volte sono stati visualizzati questi post e qua vi lascio i post in patreon perché molti molti hanno iniziato a sponsorizzarsi in, in, in patreon e gli va bene, gli va bene, io lo contrario a questo, ma siccome c'ho bisogno di, di, di finanziare la mia attività che le cose si rompono. Le cose si rompono poi, alla fine e quindi avrei bisogno il mio cagneto maia avrei bisogno di soldi miserabili di quattro miserabili soldi perché di questo si tratta poi alla fine per comprare materiale nuovo Io per esempio non prenderei mai più una filmatrice. prima di tutto, perché non ho bisogno di odio da zoom ottico e digitale che le volte che ho filmato la casa impressionante sono state reali Mi servirebbe un tipo di un cavalluccio Poi prenderei una macchina fotografica a carità e per madre che c'è un shell quelli che si aprono perché è flessibile in qualche modo e allora io prenderei a ah guarda prenderei una camera fotografica, un cavalluccio, magari anche una filmatrice da studio, già eh, cioè flessibile ma se guadagnerei. Se guadagnerei E guadagnerei bene utilizzerei il fessibile lo stesso poi un drone c'è un drone piccolino con cellulare grande no? Su, sta nel palmo della mano quando si accende piega le luci davanti e dietro quattro eliche e ti filma in 4 hd 4 d fare del live streaming una favola pensa che e, e, mantiene un volo geostazionario cioè magari fai dei gesti e lui fa lo zoom lui si muove per conto tuo cercando sempre di mantenersi in contatto con te oppure lo puoi eh, guidare col cellulare o con un controllo remoto ma lui si mantiene all'altezza che vuoi Filma, ma fa degli zoom di filma da vicino, da lontano tutto il corpo. Parli senza preoccuparti di avere il cellulare davanti di regolarlo. Non è una, una forma di filmarsi statica come con il, la secca da selfie oppure il ipode. Sono tutte forme superate. Eh, fighissimo avere quel, quel drone, ma costa. Costa. e allora eh, siccome io non ho neanche la maglietta la costa non mi, è, no, mi sembra che una cellola ce ma mi si è estinta negli anni non, non si è estinta si è estinta e si è venuto via la presa al sole la presa la lavanda la, la candegina rimane eh, era verde bellissima di un verde unico adesso invece è rimasto verde opaco con le macchie poi jaguaro. ma per giorno pomeriggio martedì pomeriggio che vuoi che succeda sempre i soliti ciucci i soliti sono messi dalla mattina a parlare adesso che sarà mai che è cambiato il panorama politico adesso che sarà mai a volte ecco non riesco a trovare Sarà mai adesso che farà Salvini. Che farà la Lega? Che farà questo che farà quell'altro. Ogni telegiornale porta i suoi invitati gli invitati che pagano. e Ogni telegiornale a dire, bisogna fare questo, bisogna fare l'altro. Gli invitati, per esempio, in un canale, vanno della democrazia cristiana del PD del PDL, è quello che ho sempre detto io. Dopo Tangentopoli e Manipolite è esplosa la democrazia cristiana, le cui schegge impazzite sono, si sono conficcate in altri partiti, per esempio del PD del PDL. All'inizio erano la Quercia, la Margarita, l'Ulivo, il Garofano, mancava il carciofo. Di Diluvia, mi piace per te, hortus biologicus. Spero che smetta presto di, di, di, di piovere. Anche se se diluvia, allora dicevo, dopo 300 i partiti si sono moltiplicati all'impazzata, tutti contro tutti, una mucchiata selvaggia, un inciutto e poi hanno fatto l'inciuccio vero e proprio. Perché Italia si voleva arrivare a un bipartitismo puro, come negli Stati Uniti, anche se ci saranno più di due partiti, quelli che passano la sbarra eh, elettorale, eh, il minimo dei voti sono solo due. Democratici e repubblicani. Prima esistevano due partiti: quello conservatore e quello eh, dei democratici repubblicani. Poi, siccome il partito dei conservatori raccoglieva sempre meno voti, si sono divisi il partito dei repubblicani democratici. Si è diviso in due repubblicani e democratici e nei repubblicani all'inizio erano entrati i conservatori. Di prima, adesso sembra che i conservatori stanno dappertutto o che sono diventati tutti populisti e demagoghi in Italia. Si voleva seguire lo stesso esempio. Ma che si è fatto? Si sono creati non due partiti e nessun partito arrivava a essere egemonico, né a destra né a sinistra. Allora, grazie al centro che si è sciolto, ma che stenga nel e a Castel Porziano ci sono le sedi della Democrazia Cristiana ancora funzionando, tanti gente, meditate, sono creati due poli, di centro-destra e di centro-sinistra. E due accozzaglie, a centro-destra e a centro-sinistra, accoglievano tutti i partiti o erano affini all'orientamento Berlusconi e Fini, per esempio, o erano avversi alla sinistra. E molte volte non li univa neanche l'ideologia, sempre che i partiti italiani abbiano avuto ideologia alcuna, ma gli univano la voglia di andare al governo e la voglia di opporsi al bando contrario. Questo valeva anche per il polo di sinistra. Eh, che univano l'ideologia comunista o ex comunista, marxista, socialista, liberale, socialista, eh, socialdemocratica, ma gli univa la voglia di andare al governo e di opporsi ideologicamente, dialetticamente a quelli di centrodestra. Ogni volta che andavano al governo, politicavano eternamente, destinamente che non avevano idee in comune e allora che facevano, fini. No, bossi. La prima volta ha dato del ladro delinquente mafioso a Berlusconi e gli ha fatto cadere il governo nel 94. Credo. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? No, non ve lo ricordate? Molti di voi siete nati nel 2000 Non ve lo potete ricordare? Se siete arrivati a vedere il video fino a questo punto, ditemelo se ve lo ricordate. Poi eh, Bertinotti ha fatto cadere il governo, non so se D'Alema o Prodi, che Prodi o D'Alema non erano così virtuosi come Bertinotti. è un puro e un duro della sinistra, l'unico l'unico e l'ultimo proletario comunista italiano. Per dire però che Bertinotti veste cashmere, veste vestiti firmati. Fuma sigari toscani costosi, fumava perlomeno e frequentava i salotti buoni d'Italia ed era uno dei pochi comunisti italiani che viaggiava negli Stati Uniti. Sai che negli aerei negli Stati Uniti ti chiedevano, almeno quando io ero giovane, viaggiavo, facevano riempire un modulo giurato. Tu dovevi dire. E non eri stato nazista né simpatizzante del regime nazista, né avevi votato nessun regime fascista o di estrema destra, dovevi anche dire che non eri comunista né simpatizzante dei, dei sovietici, eh, né che avevi votato per nessun partito affiliato all'Unione Sovietica noti era comunista, quindi presumibilmente. Era simpatizzante del regime socialista sovietico russo. Andava negli Stati Uniti e quel foglio che dichiarava di aver votato comunista. Lui, che era, era il presidente del Partito Comunista, era il segretario, era il Premier. lui Che dichiarava non aveva votato comunista. Votava Andreotti a ah, lì si tradì. Lui votava Andreotti, eh, vabbè, lui votava Aldo Moro non era affiliato al partito comunista come poteva allora senza essere iscritto e se nel presidente capito aveva la tessera d'onore aveva oh. ehm. che dire come che sono arrivato a questo ah, la politica italiana e più che partitista è rimasta bipolare fino a Fino a poco tempo fa governavano la scena politica. pl da una parte a destra e PD a sinistra, e erano le due grandi acconzaglie di tutte le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra precedenti. Quindi, da Tangentopoli e Manipulite in poi, il sistema italiano non è diventato bipartitista, ma bipolare in tutti i sensi possibili. Come la malattia mentale bipolare, no? Perché innanzitutto le accozzaglie di destra e di sinistra, di centrodestra e di centrosinistra non erano funzionali, ma disfunzionali. E ogni volta che andavano al governo lo facevano cadere da dentro. Ed è vero che a Berlusconi, nel 2011, gli hanno dato la fiducia e parlamentari, prima che uscisse dal governo, di fondazione comunista di fondazione comunista. Colmo un premier anticomunista come Silvio Berlusconi salvato nella fiducia da esponenti di rifondazione Comunista, e poi, poi bisogna dire che Prodi è stato fatto cadere da Rodi o, o Ma, credo Prodi da, da anni ne sono passati, da, dagli anni 90. Inizio 2000, dai, Bertinotti e poi da Mastella perché è, è, è, Prodi è andato contro Mastella che aveva una cattiva gestione politica e oppure perché si era diviso da Prodi. Mastella ha tolto la fiducia, ha detto che all'interno dei poli. Proliferavano le alleanze trasversali, i nuovi partiti, le nuove correnti, ma anche detto che poi si alleavano trasversalmente da un polo all'altro: non si sa, secondo quale logica, e anche all'interno della Camera dei Deputati e eh, quella dei Senatori nel Parlamento e bicamerale si creano delle nuove correnti e dei nuovi partiti politici, dei quali a volte nulla sappiamo anno come massimo 5-6 rappresentanti che sono anche contanti. Ma cose da pazzi. Poi c'è da dire che ultimamente già non c'è un vero polo di destra e un vero polo di sinistra. Il polarismo è finito dal momento in cui sono entrati in scena il Movimento 5 Stelle e Salvini. Allora a quel punto si è visto come andavano per quasi circa vent'anni o più di vent'anni. Televisione a porta a porta da Bruno Vespa a ridicare tra di loro quelli del PD BD, e del PDL anche quando informavano altre coalizioni. Adesso si appoggiano mutuamente da, da prima del patto del Nazareno, che c'entra poi Gesù Cristo e tutto questo solo di Dio lo sa. Ma, eh, loro si sono appoggiati mutuamente. Persani diceva: Io non sconfiggerò mai Berlusconi nei tribunali. Voglio sconfiggerlo alle elezioni e perdeva sempre. Adesso si vede come, eh, con logiche differenti, da posizioni differenti. Eh, tanto il PDL come il PD coincidono su tutto, contro il Movimento 5 Stelle e contro la Lega di Salvini. Adesso non che la Lega e il Movimento 5 Stelle non abbiano delle colpe, ma in Italia chi ha la prima colpa scagli la prima pietra. chi ha delle colpe scagli la prima pietra. E quindi non c'è tanto da fare moralisti. Voi, lì e PDL che avete fatto fino adesso? Avete litigato tra di voi per poi allearvi. Bravati. Bene, così si fa così si è coerente. Non come gli altri va bene, che anche il Movimento 5 Stelle: e Lega hanno litigato nel passato, ma l'importante è che facciano qualcosa. A proposito, la tav si farà. Si sta finendo, io non so se quelli del Movimento 5 Stelle, hanno preso in giro dicendo che la tav non la facevano, la fanno. o e eh, hanno fatto di tutto per non farla fare, hanno perso, oh. ormai stanno a meno di 20 km, cioè un qualche chilometro al giorno. E fa no, a settimana o a mese e fa che, da qui a sei mesi, un anno è, è completata la tavola Bisognerà mettere i binari. Allora, che sta stata questa opposizione, opposizione alla tab Che a chi dove quando? La Lega non è mai stata contraria. Certo, molti dicevano prima bisogna mettere in sicurezza i treni in Italia e poi fare la TAP. Sono tante cose, diceva eh, Travaglio, tante cose diceva Travaglio che bisogna fare i treni italiani prima di fare la TAP. tantissime cose guarda quasi quasi sto meglio senza luce No, sono meglio con lui. Ci sono tantissime cose che bisogna fare. Eh, che bisogna fare prima della TAV, diceva Travaglio, ma il Movimento 5 Stelle non è riuscito a fare nulla. Poi hanno portato avanti il tema delle... Le scie chimiche dei vaccini in realtà Beppe Grillo lo diceva nei suoi show. Ma non so se era per fare spettacolo che ci credesse, Tant è vero che poi lui ha supportato il movimento degli antivaccinisti e ha supportato il movimento di quelli che sostengono che, fra le altre cose, ci sono le scie chimiche. Per qualche tempo fa si è smentito o vero ha detto che i giornalisti hanno capito male cattivoni cattivoni giornalisti voi capite sempre tutto male hai capito lo dice beppe grillo lui che queste cose nei suoi spettacoli le aveva appropinate sempre con illustrazioni con foto nei suoi show che faceva entrare addirittura gratis la gente quando non li faceva pagare perché ha fatto molti soldi con il suo show nelle piazze lo hanno scacciato dalla rai per delle battute su Crazzi e sui socialisti italiani hanno fatto la sua fortuna perché non solo a genova faceva gli show i mega show nelle piazze facendo politica e guadagnava un sacco di soldi allora io dico dopo che ha fatto tanti spettacoli soprattutto in piazza ma anche in teatro ripiendolo tempo fa si è smentito ha detto che si è diversato tutto le sue parole quello che voleva dire e alla fine è rimasto che non è né antivaccinista né vaccinista lui non si è sbilanciato lui si è pronunciato ma che ci vuoi fare è una persona di successo è un genio quindi va compreso Peccato però che confonda la gente, peccato che non assuma una postura specifica, una, una posizione specifica, perché così almeno si assumerebbe delle responsabilità. D'altra parte, tempo fa io ne ho fatto un video che vuole dire: Grillo, quando dice che vuole andare oltre Adolf Hitler, io ho fatto un video, Mi rispondeva così alla Merkel. Aveva criticato Berlusconi per la sua risposta a un euro parlamentare politico tedesco che era un capo, lo ricordate, e poi lui stesso dice alla Merkel che lui era andato oltre, cose da pazzi, i nostri politici si criticano l'uno l'altro per delle cose che fanno anche loro, e poi aveva detto che voleva assassinare a coltellare il barboncino che Berlusconi aveva regalato immaginate lo voleva vivisezionare come si dice animalista ambientalista ecologista antivaccinista anti-scie chimiche forse terapiatista vegano vegetariano poi vuole vivisezionare un barboncino perché eh, eh, si era scocciato che se ne parlasse parlasse parlasse parlasse parlasse parlasse regalo che aveva fatto berlusconi non so chi mi sembra coerente no ogni uscita di beppe grillo è in coerenza pura e quindi non so non so il movimento 5 stelle dopo la sveglia che ha preso in un mio video troverete eh, cercate movimento 5 stelle o m5s i video del mio canale con una sveglia loro avevano fatto questo disegno con il logo del Movimento 5 Stelle per dire agli italiani svegliarsi, svegliatevi. Quindi adesso la sveglia se la sono presa loro con questi risultati. Comunque a quanti di voi mi dicono che "Bello, eh, che bello, è bravo, Salvini ha vinto" e altri mi dicono "Che disgrazia, Salvini ha perso". Io gli voglio ricordare che comunque la pensiate mi fa piacere che molti sono andati a votare ma non si vota contro qualcuno si vota per qualcuno comunque a parte quello sono state le elezioni dei parlamentari degli euro parlamentari o euro italiani Quindi le elezioni eh, europee magari possono far presagire quello che potranno votare gli italiani alle prossime elezioni tanto come eh, amministrative, ma non è detto in Italia quando avevamo il pentapartito partito, eh, un consiglio comunale poteva avere il consigliere che era missino, poi molti della giunta che erano comunisti e poi avere per esempio un assessore un intendente eh, democristiano quindi non cambia nulla la gente utilizza il voto disgiunto Quindi le utilizzano per quello che abbiamo una distribuzione politica a macchia di leopardo quello che funziona molto è il gatto partito in italia non c'è una forza maggioritaria non trionferà mai il bipartitismo un partito all'opposizione uno solo un partito uh, al governo in italia Sempre si vota il disgiunto e magari per le, am eh, le amministrative no le comunali al comune scegli determinati politici di un partito e voti un altro partito al eh, eh, comune della tua città, le province per le regionali. Un'altra cosa, eh, e poi per le politiche anche c'è il voto disgiunto quindi alla fine fa una macedonia un'insalata mista una insalata russa non è che la gente vota tutto per un partito per una coalizione la gente dice c'è che ti dico e comunali 5 stelle e regionali se ci sono non mi ricordo l'ultima volta che ho votato nella circoscrizione ci metto Lega Salvini, poi alle amministrative di più importanza, metto che ne so, c'è gente che vota PD e quindi ha votato PD, Lega Salvini Movimento 5 Stelle, magari alle elezioni politiche votano Berlusconi, capito? Quindi il voto è molto dispersivo in Italia, ci sono molte opzioni molti Partiti, coalizioni, alleanze: alla fine eh, si vota per chi si può perché chi si vuole perché si crede tanto per votare. Ma io ve lo consiglio sempre: L importante è andare a votare che se no voteranno al tuo posto. E di mie eh. Vota che se non ti danno il tuo voto. Io te lo raccomando da amico a te, hortus biologico e a tutti e tutti voi. Poi vabbè, ho fatto già 43 minuti. Spero, hortus biologico, che da te abbia smesso non solo di diluviare, ma anche di piovere, anche se il problema quando si pittura in esterni è che rimane un alto tasso di umidità poi la parete è bagnata come fai a pitturare ormai si ha rovinato il lavoro la, la pioggia allora così questo è il bello della diretta questo è il bello della diretta si diceva una volta si parla di tutto si parla di più non è che si va a parlare di qualcosa almeno in questo video in altri video vi parli io vi ho parlato nella diretta di, di qualcosa di specifico, ma in questa occasione no. Ho parlato di, di vari temi, e poi voglio salutarvi vediamo un po', eh, vi invito a vedere i miei ultimi video. vediamo se ci sono commenti volevo vedere i miei amici che mi commentano che io ne guardo molti di video ma è ingiusto che non guardi i video di chi guarda i miei video commenta quindi se voi tutti tutte, volete che io commenti i vostri video commentatemi i miei video e voglio, eh, se voglio. Se voi volete che eh, vi saluti a fine video commentatemi i miei video infatti io adesso passerò a fare quello che ho promesso saluto a hortus biologicus nella chiusura di questo video saluto world of games buon pomeriggio alle 7:5 saluto Peter Griffin ciao oh, Peter Griffin nome di un personaggio dei fumetti Ci sto parlando con una caricatura e scherzi a parte griffin li ho visti molte volte ciao oh, danni Romeo, oh Gianni Romeo, sai oh per Cat, sai oh per Cat, che questioni ideologiche non ci dividano, anche perché io non ho ideologie, io ho, ho, sempre voglio riportare quello che penso e soprattutto i fatti dell'attualità. Poi se tu decidi di non seguirmi, vabbè, eh, sei libero di non seguirmi per carità comunque non sono andato a votare eh, non mi piace nessunissimo partito convenzionale meno che mai pd e pdl anche precedentemente con vari nomi e coalizioni eh, tipo Polo di centrodestra e Polo di centrosinistra facevano finta di combattersi e poi si alleano praticamente su tutto. molti amici italiani e quindi Molti sono rimasti delusi da, dal centrodestra e dal centro-sinistra. Per quello mi sono complimentato con Salvini, come fece a suo tempo in altri video con il Movimento 5 Stelle. Poi si sa, Salvini ha promesso molte cose, ha detto di farne altre, ma poi alla fine bisognerebbe vedere se il suo realismo politico lo porterà a allinearsi su quelle promesse fondamentali del Movimento 5 Stelle. Io credo di sì perché a lui lo hanno aiutato molto saluto freddy cuber 5000 5000 saluto lolotez 1 saluto la mia amica vikinga make up saluto il buon vecchio rei saluto alessandro arcangeli ciao saluto send sorelle saluto eh, denaro Gelmini e poi dovrei mettere more ciao more mostra di più e adesso vi saluto io ciao ciao ciao